Dunque Fabrizio, la mia prima domanda è una domanda di Francesco Lanza, ed è la seguente. Sì. Cosa ne pensi dei politici che indicano l'euro come causa di ogni male? Hanno ragione o cercano di indicare un bersaglio facilmente spendibile in campagna elettorale? Beh, sicuramente nell'ultimo anno abbiamo visto che durante le elezioni che ci sono state, soprattutto quelle in Grecia, che è forse il paese in cui si sta vivendo maggiormente? la sofferenza derivante dalla, dalla crisi dell'eurozona e i politici stanno spingendo, ci sono quelli pro euro e quelli contro l'euro, questo tifo, perché ormai stiamo parlando di tifo, in realtà non, è assolutamente, non serve assolutamente a nulla, perché non è tanto un problema dell'euro in quanto moneta, perché ormai si è superata questa, questa problematica, il problema ormai è prevalentemente politico, che ci sono due aree, eh, un'Europa eh, che vuole maggiore integrità, maggiore integrazione, maggiore sviluppo delle, delle caratteristiche dell'Unione Europea e un'altra Europa che invece cavalcando appunto le spinte populiste, le, come dire, la rabbia anche della gente nei confronti di ciò che non conosce, come molto, molto spesso succede, eh, sta spingendo appunto per il alle valute nazionali. Questo l'abbiamo visto con eh, il Siriza, il partito eh, di, della sinistra radicale in in Grecia e anche in Italia lo stiamo vedendo con tutte le derive assolutamente populiste senza senso di Beppe Grillo, ma la stessa Lega Nord e anche buona parte del PL che per appunto avvantaggiarsi in vista della campagna elettorale sta cercando di spingere verso eh, un, un, un ritorno alla lira, comunque un redimensionamento dell'Eurozona.